Uomini e donne Gossip, e amore tra due ex corteggiatori. Sboccia l'amore tra un ex corteggiatore e un ex corteggiatrice di uomini e donne. A scendere le scale per corteggiare Rosa Perrotta, l'ex tronista di Uomini e Donne, ci sono stati molti corteggiatori. Tra uno, da subito. È spiccato una vecchia conoscenza della napoletana, Alex Adinolfi, e i due sono stati spesso al centro di un dibattito. In particolare Mattia Marciano dichiaratosi poi per Desiree Popper era molto dubbioso sulla veridicità del racconto della tronista, la quale ha sempre sostenuto che tra lei e Alex ci fosse solo un'amicizia. Il percorso di Rosa si è concluso con la scelta di Pietro Tartaglione, preferito proprio all'amico della tronista. Sono passati ormai un po' di mesi e nella vista di Adinolfi si è presentato un nuovo amore. Si chiama Valentina Colecchi e anche lei ha partecipato al programma di Maria De Filippi. La studentessa di moda, infatti ha corteggiato l'ex Mattia Marciano ma non è riuscita a farlo innamorare di lei. Dopo la breve permanenza nel programma, Valentina e Alex hanno iniziato la loro frequentazione e tra loro le cose sembrano andare bene. Ad annunciarlo su Instagram è stato proprio l'ex corteggiatore. Sotto una foto che ritrae lui e Valentina che si baciano, in occorrenza dell'inizio del nuovo anni, ha scritto: Io ricomincio da qui. Buon 2018 a tutti. In realtà, il giorno prima, l'ex corteggiatrice aveva pubblicato un'altra foto di loro due insieme, abbracciati, con scritto: Inaspettato. Non si era sbilanciata più di tanto in realtà e nessuno ha dato più di tanto peso, anche se i due hanno iniziato a frequentarsi tempo fa. Appena Alex ha ufficializzato la loro relazione, invece, un suo amico ex corteggiatore Alessandro Basile ha commentato con una con ridente e molti cuoricini. L'ex tronista Medeo Barbato. Da parte sua, ha fatto gli auguri ad Alex scrivendo, Auguri bro con tanto di emoticon in festa. La non scelta di Rosa Perrotta di uomini e donne. L'antagonista di Pietro Tartaglione è stato Alex Adinolfi e l'ex Rosa Perrotta ha scelto proprio tra loro due. La perrotta, nonostante lei e Alex venissero sempre messe in discussione, ha voluto conoscere il napoletano. Le cose poi, sono andate diversamente perché il suo cuore l'ha portata verso Pietro.